Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo la rifrazione della luce. Attraverso un prisma, un prisma equilatero, mostreremo la scomposizione della luce bianca nei colori dell'arcobaleno. In questo caso stiamo usando un prisma di qualità, un vetro pesante, un flint, vediamo qui la scomposizione della luce. Il principio ottico è la rifrazione. Grazie per l'attenzione e se vorreste restare informati sulle nostre proposte vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie e buona giornata.